Oggi siamo su Facebook, infatti come potete vedere questo è il grafico di Facebook, società che abbiamo già analizzato insieme e l'ultima volta se non sbaglio risale a luglio e nei commenti proprio di quel video mi sono scambiato qualche punto di vista, qualche opinione con una persona e di conseguenza ho pensato che potesse essere una bella idea quella di andare a riprendere questa società e aggiornare quello che può essere il mio punto di vista e quindi vedere cosa potrebbe succedere nel prossimo futuro. Tuttavia prima di procedere vi invito a iscrivervi al canale se vi interessa la pre-section, poi vi invito anche a dare un occhio agli altri nostri canali social tra cui il canale Telegram mediante il quale potrete rimanere aggiornati su tutto quello che facciamo e infine se vi va vi invito anche a dare un occhio al mio canale YouTube dove invece parlo prevalentemente di management, di business, sviluppo di business e di marketing. Detto questo quindi direi che possiamo procedere. Per prima cosa direi di andare a vedere come sempre utili e ricavi, sì che li avevamo già visti ovviamente nelle analisi passate, tuttavia andiamo a vedere come si sta evolvendo la situazione chiaramente a livello annuale abbiamo gli stessi dati che abbiamo visto l'altra volta, comunque ottimo trend a rialzo dei ricavi e utili comunque che se presi complessivamente sono a rialzo. Tuttavia andiamo a vedere anche il trimestrale, vediamo cosa sta succedendo, dato che comunque sia può essere fonte di ulteriori spunti, ecco vediamo come negli ultimi quattro trimestri comunque la società sia riuscita ad avere intanto un trend all'aumento per quanto riguarda i ricavi nel complesso, tanto vero che quello questo trimestre è più alto come valore di ricavo rispetto a questo trimestre e tra l'altro riesce sempre a realizzare utile Facebook, quindi comunque questi sono dati positivi. Poi un'altra cosa che mi è saltata all'occhio è il price earning che si è ridotto rispetto all'analisi precedente ed è una cosa che effettivamente mi, mi sarei aspettato qualora il prezzo avesse avuto dei ritracciamenti un minimo significativi cosa che come potete vedere nel grafico è avvenuta proprio nelle ultime settimane quindi ora direi di andare a tracciare i livelli per vedere quello che potrebbe succedere quindi andiamo a cercare la linea, eccola qui quindi io segnerei sicuramente questa zona chiaramente considerando poi tutta la zona perché teniamo il livello però noi poi dobbiamo considerare la zona poi andiamo a segnare direi questa zona qui successivamente possiamo segnare qui dove il prezzo ha leggermente sentito il livello poi è tornato giù che tra l'altro corrisponde più o meno con la zona tra 350 e 355 poi andrei a segnare questo livello dove si siamo... è Adesso dove aveva sentito qui il prezzo infatti qui aveva svingato e poi tac era andato su anche in grande volatilità tra l'altro in quel momento quella settimana e poi andrei a segnare questa zona qui dove il prezzo si era fermato in questo, in questo movimento e poi volendo se vogliamo essere precisi possiamo segnare questo livello. Ok, quindi abbiamo segnato i livelli principali, ovviamente questi considerate che sono i massimi storici, infatti se allargate il grafico, non ci siamo mai stati a questi livelli, di conseguenza se dovessimo arrivare da queste parti bisogna stare chiaramente attenti perché una rottura rialzo può indicare poi ulteriori rialzi, mentre invece una dinamica short lì potrebbe indicare invece che il prezzo, il titolo non abbia ancora la forza di andare su. Quindi nei commenti con, con questa persona diciamo che abbiamo individuato l'area 340 circa che è questo livello come un'area di possibile interesse ed effettivamente è un'area di possibile interesse perché il prezzo qui l'aveva sentito e poi è stato, è stato comprato e qui è dove siamo adesso, quindi possiamo vedere, verificare quello che potrebbe succedere nel prossimo futuro. Tuttavia, secondo me, non è così improbabile che il prezzo continui a scendere ulteriormente e lo dico in quanto se guardiamo la volatilità di questo movimento short, eh, prendendo, diciamo così, ecco qua, cambiamo il colore così, lo vedete meglio, mettiamo magari il bel blu, ok? Praticamente, se ci fate caso... Il prezzo cosa ha fatto? È andato giù diretto e ha chiuso sotto al T3. Questa chiusura sotto al T3 mi può lasciare pensare che il prezzo potrebbe continuare a scendere. Tra l'altro io sinceramente vedo come punto maggiormente importante rispetto all'area attuale questo livello qui, che è quello dei 324-325, che ha una confluenza perfetta con il livello che abbiamo segnato prima, cioè dove il prezzo che aveva sentito poi tac ed è andato su e quindi diciamo che a mio avviso è molto probabile che il prezzo non risalga direttamente da qui anche se comunque è possibile perché può succedere di tutto ma io invito a stare molto attenti perché è facile che il prezzo magari qui abbia anche un leggero recupero ma che poi torni a testare queste aree dei 325 senza considerare che adesso farebbe un crollo molto più, diciamo, molto più importante rispetto a quello di cui stiamo parlando però non è impossibile comunque che si torni anche in queste aree senso dobbiamo comunque essere sempre pronti a tutto, dobbiamo sempre mettere le mani avanti e operare sempre con, con prudenza e con la consapevolezza che quello che pensiamo potrebbe succedere non è detto che succeda, quindi gestione del rischio e, e tutto quello che ne consegue. Chiaramente l'area 340, come abbiamo convenuto nei commenti dell'analisi precedente che abbiamo fatto a luglio, è un'area importante, è un'area in cui potrebbero tornare effettivamente degli acquisti tuttavia è anche un'area con chiusura tra l'altro sotto al T3 di questo, di questo movimento che potrebbe indicare un, una continuazione in realtà dello, dello short magari con un po' di ritracciamento, un po' di ossigenazione e poi continuare fino al T5 con la confluenza e poi vedere cosa, cosa succederà quindi cos'è che vogliamo vedere? andiamo a disegnare con, con la penna, ecco qui quindi potremmo vedere una cosa del genere potremmo vedere qui magari ancora un po' di congestione e poi vedere un chiaro segnale long qui che potrebbe riportare sui prezzi e poi dovremo stare attenti alla rottura qua perché potrebbe andare su oppure potrebbe creare altrimenti una dinamica short che potrebbe riportare di nuovo sui prezzi non riuscendo a superare il livello anche se è facile che una volta superati questi, questi livelli poi il li prezzo continui a salire però io invito a stare molto attenti in, in queste aree perché è facile che faccia anche così prezzo. Senso, magari qui fa sì un segnale long e poi magari qui fa un controsegnale, per esempio che poi ci porta fino a, a queste aree qua, fino all'area del T5 magari anche un po' più sotto e poi magari fa qua la dinamica long per esempio, quindi invito a, a stare molto attenti, chiaramente se una persona comunque se un trader decidesse di eh, fare delle, delle operazioni che siano di breve termine da a questi, livelli, a questi livelli chiaramente dovrà gestire molto bene il rischio e limitare il più possibile la possibilità di rimanere eh, danneggiato perché nell'azionario è molto più facile farsi male piuttosto che, piuttosto che nel forex perché la volatilità può essere maggiore, i crolli possono essere più significativi, potrebbe servire in alcuni casi infatti lo stop garantito ma comunque adesso non è questo... Il focus del, del discorso ma in ogni caso invito a stare attenti in questo senso e invece per quanto riguarda il lungo termine chiaramente si, si tratta di un'operatività diversa che sicuramente acquisirebbe una maggiore validità su, sopra questi livelli ma questo non significa che non bisogna entrare prima anzi questi livelli secondo me possono essere interessanti per entrare e se dovessimo scendere di più tanto meglio in realtà, comunque quindi stare attenti a dinamiche long su queste aree perché potrebbero causare semplicemente uno swing e poi continuare ad andare giù ancora per un po' oppure è anche possibile che qui continui a scendere e che poi finisca da queste parti e poi faccia qui direttamente la dinamica long che, che vorremmo vedere, magari è più importante eccola qui, o comunque sia un qualche altro trigger, non necessariamente deve essere una pin bar, oppure magari per chi volesse essere prudente al 100% si potrebbe anche aspettare una conferma, poi un, altro, un movimento long magari e poi cercare di entrare in, eh, in ulteriori swing, per esempio da queste parti però con comunque segnali chiari che il prezzo ha, ha ritrovato la forza. Tuttavia c'è un ulteriore elemento che volevo indicarvi e eh, verso il quale, verso il quale diciamo, vi invito a fare attenzione. Cancelliamo qui perché voglio farvi vedere meglio. ecco qui. Se guardiamo il, il movimento sul mensile, eccolo qui. Vedete comunque che la, la salita è stata, è stata veramente verticale negli ultimi mesi. È da marzo comunque che il titolo è salito praticamente senza, senza mai svingare. Cioè non ha mai svingato. E questo è il primo. Quindi questo è interessante perché potrebbe indicare magari un nuovo movimento tipo questo qua, potrebbe durare quindi anche qualche mese e poi ripartire long, oppure potrebbe anche semplicemente indicare un, uno swing più, più breve e quindi adesso ritornare subito con ottobre a salire per esempio e ad andare su. Però vi invito a fare attenzione al fatto che la crescita potrebbe adesso metterci un pochettino a ripartire perché vedete come il movimento è stato molto forte adesso tra l'altro non l'ho verificato prima però andiamo a vedere di quanto ha ritracciato rispetto a tutto il movimento ecco non è arrivato neanche al 38,2 quindi è possibile effettivamente come vi dicevo prima che il prezzo eh, debba scendere ancora un po' a raggiungere il famoso T5 che vi indicavo prima per poi fare delle dinamiche interessanti e quindi Arrivare a un ritracciamento, per esempio, del 382. Torniamo solo un secondo sul settimanale per vedere se c'è la confluenza. questa è proprio un'analisi che sto facendo in diretta. <ride> Vediamo un po' se c'è la confluenza. Eh, cambiamo colore, però, sennò non riusciamo a capire quale sia uno, quale l'altro, mettiamo rosso. Ok, quindi andiamo a vedere se c'è confluenza, tac. Quindi indichiamo questo movimento. E avevamo il livello che ci interessava che era questo t5 quindi il ritracciamento al 38.2 è qui questa linea blu vedete mentre invece ovviamente qua vedete 61.8 ma dobbiamo vederlo invertito in questo caso perché se l'avessi messo al contrario qua ci sarebbe scritto 38.2 però comunque considerate che questo ritracciamento del 38.2 quindi qui abbiamo invece la confluenza e quindi una cosa bellissima da vedere sarebbe un segnale chiaramente long sul settimanale Faccia magari così, e sfalsi tutto e che ci dia una chiara indicazione perché qui sfalserebbe il livello importante. Falserebbe la confluenza, falserebbe quindi il T5 di, di questa dinamica short, o meglio di questa dinamica short, di questo diciamo inizio di movimento short e tra l'altro avremo anche una, una falsa rottura del 38.2 quindi secondo me questo sarebbe veramente interessante se si verificasse e vi invito a monitorare la situazione e, e anzi se doveste vedere voi che succede scrivetelo magari anche nei commenti magari ne parliamo valutiamo evolversi della situazione insieme ma comunque in ogni caso come sempre vi terrò aggiornati con, eh, con dei nuovi video con delle nuove analisi nei prossimi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi per vedere l'evolversi insieme di questo titolo Diamo un occhio velocissimo a, ai dati fondamentali, anche se la tale abbiamo già visti nell'analisi nell di luglio, quindi non mi ci soffermerei troppo, però li guardiamo solo un secondo per chi non avesse visto l'analisi di luglio e ci tengo comunque a, ad aggiornare anche questo parametro. Comunque, margine di profitto spettacolare, 37%, un ottimo margine di profitto. Poi abbiamo un ROE eccezionale, anche questo con 31%, è un ottimo ROE cosa migliore in assoluto è che abbiamo dei debiti molto piccoli rispetto a quello che sono i ricavi e rispetto a quello che è la liquidità totale quindi come sempre bisognerebbe poi verificare debiti di medio di lungo termine e di breve termine infatti vi consiglio se decidete di acquistare una società soprattutto per il lungo periodo, per il breve periodo questo discorso vale meno ma se doveste scegliere di comprare a lungo periodo una società mi raccomando quello che dovete verificare è andare sul bilancio Cercare le passività a breve termine e le passività a lungo termine e verificare che i soldi che entreranno in azienda, quindi in sostanza le entrate, abbiano una sintonia con le date di scadenza dei debiti. Nel senso che, se io ho tanti debiti, cioè per esempio, vi faccio un esempio: se io dovessi avere dei debiti totali bassi, però sono tutte passività a breve termine. Io potrei avere dei problemi se poi i miei ricavi mi entrano, diciamo, non subito, non durante le, le scadenze dei debiti. Mentre invece la soluzione ottimale è avere sempre la liquidità per pagare i debiti a breve termine. In questo caso lo vediamo senza troppe troppe storie perché liquidità totale 60, 64 miliardi, debiti totali 12 miliardi, quindi la liquidità c'è per forza perché qui sicuramente ci sono sia i debiti a breve che i debiti a lunga scadenza e quindi qui siamo in una botte di ferro di fatto. faccio vedere solo un attimo i ricavi annuali per farvi capire la dimensione, è 85 miliardi e bene che i debiti sono infinitamente e minori e sono minori anche del buchi, addirittura, quindi su questo direi che non ci sono problemi. Poi andiamo a vedere Outreach 0% quindi niente dividendi la società si tiene tutto e va benissimo per noi e direi che abbiamo visto tutto quindi fatemi sapere cosa ne pensate di, di questa società e fatemi sapere nei commenti cosa pensate possa verificarsi, se siete d'accordo con quello che ho visto io, se non siete d'accordo insomma magari parliamo un pochino della società nei commenti se vi va e poi fatemi sapere anche nel prossimo futuro se doveste vedere delle dinamiche interessanti, fatemi sapere anche se c'è qualche società particolare che vorreste vedere analizzata. Vi ricordo che se volete sapere qualcosa in più riguardo il price earning, riguardo i dati fondamentali da andare a verificare, quando si guarda un'azienda, vi consiglio di guardare i video che abbiamo realizzato sulle, sulle quattro cose più uno da guardare: una società prima di investire e sul come capire quando una società è sopravvalutata o sottovalutata che è appunto un video incentrato alla fine sul price earning che è un dato che io reputo molto importante con questo io quindi direi che è tutto eh, vi ringrazio per aver visto questo video ci vediamo al prossimo vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella di seguirci su tutti gli altri canali social per rimanere aggiornati su tutto quello che facciamo grazie ancora, ci vediamo alla prossima ciao a tutti